Quindi che cosa succede se il nostro paese rimane nell'euro così com'è? E Potrebbe essere un problema. In che modo il governo italiano potrebbe chiedere di riformare i trattati europei in materia economica? Allora, per poter fare questa cosa noi dobbiamo andare necessariamente a dialogare con le istituzioni europee e Vedete che noi abbiamo un problema, non siamo gli unici. Siamo quelli che voi definite PIX, ma di fatto l'Italia, secondo questo differenziato d'Europa, ci sarà un Ora, ipotizzando una risposta come quella della Germania, che potrebbe dire fate come noi, io vi tranquillizzo subito, noi non possiamo fare come la Germania. Perché un'economia basata sulle esportazioni è un risultato a somma zero, si definisce. Cioè, se siamo io e Maurizio un paese qui e voi un altro paese, se noi siamo esportatori netti, voi siete sicuramente importatori netti. La somma delle bilanci commerciali di tutti i paesi del mondo è zero c'è chi è in surplus, c'è chi è in deficit, ma è zero. Cioè, dalle esportazioni, quindi dal commercio estero, non ci può essere creazione di ricchezza netta mondiale. Poi ci può essere chi esporta più degli altri e quindi gli altri importano, che poi è il gioco della Germania, fatto dall'Euro. Eh. E' questo è. L'altra volta, e ci sono anche indicati in nell'analisi del Consiglio delle 5 Stelle, ci sono le bilancie di credit account di tutti eh, i paesi maggiori dell'Euro, dal 1996 fino al 2002, se non erro, o 2005, no, 2012, fino al 2012 ci li abbiamo. Ecco, se voi seguite, non li ho portati con me, ma ci guardo www.mrcittadini.it, è tutto lì. Mentre noi eravamo net exporter, cioè noi esportavamo, nel 2002, boom, taglio secco, noi importiamo e la Germania esporta, la Germania è importatrice, perché? perché come ha detto giustamente anche Mourillo, ha dovuto ricostruire dopo la riunificazione e ha speso moltissimo la Germania in confronto alle spese che si sono sopportate per la, chiamiamola creazione della Salerno Reggio Valadeo che fa sempre lì per l'imperperica con la sua polizia quindi, quindi chiamiamola così per creazione sono in nulla, in davanti alle cifre spese della Germania che poi è portato a noi a dire ma lo sapete che lo Stato quando spende di formare? Ah. Cioè, tu hai speso cifre inimmaginabili per ricostruirci il tuo Stato, di qualificare la tua impresa, aspettare per lo Stato, l'unico non può fare una cosa del genere, insomma, non è che il privato ha la possibilità di aspettare tutto questo tempo per rientrare dall'investimento che fa, ha bisogno di rientrare dall'investimento del capitale, quindi ci va lo Stato a fare una cosa del genere. Perché state venendo a fare adesso i buoni sanità con noi? Sarebbe una bella domanda. Ora, l'idea alla base del coordinamento del gruppo economico del 5 Stelle, cioè era di chiedere all'Unione Europea di fare come la Germania perché che fa la Germania? Ecco, prima moglie ho detto giustamente una cosa eh, dice lo Stato in Germania comunque tende a tagliare e a muoversi però c'è un'altra componente nella questione la Germania ha le banche pubbliche una di queste è la KW che ultimamente è andata alla ribalta perché qualcuno si è accorto fondamentalmente che grazie a questo gioco di banche pubbliche che prendono, soldi, scusate, che prendono soldi, direttamente da BCE a un tasso più scontato, la Germania fa spesa pubblica, perché quelle sono banche pubbliche, la indirizza nel sociale e non rientra a conto del debito pubblico. È verità, eh? Cioè, potete cercare dove volete questa cosa. Allora, la Germania fino ha speso 400 miliardi di euro per il sociale. Ok? A noi ci dice che tagliamo, che gli ospedali costano troppo che Però un tanto... Quello che non fanno entrare la porta lo rimandano dalla finestra. E quindi l'idea base era di fare questa provocazione. O comunque di identificare lo statuto BCE, vedete, in un'ottica di finitivo. Perché che dice lo statuto BCE? Allora, lo statuto BCE ha come unico obiettivo, intanto la volevano fare sul modello della Federale Reserve e poi hanno fatto tutta un'altra cosa. Lo statuto BCE come obiettivo unico, primario e indissolubile ha il contenimento del livello dei prezzi. E basta. Cioè, allora, se ne andiamo tutti a spasso, non è un problema. Il problema è che i prezzi non devono salire. La Federal Riserva ha il mantenimento del livello dei prezzi e la piena occupazione, che è un qualcosa che ha senso. Cioè, noi potremmo mantenere un livello dei prezzi buono e ottenere la piena occupazione. Questo significa fare il mondo. Questo significa dirigere uno Stato. Se noi per mantenere il livello dei prezzi poi ci ritroviamo nella situazione attuale, probabilmente poi l'abbiamo fatto a chi i soldi ce li ha e ce li ha di base. Non a chi, purtroppo, poi c'è la necessità di lavorare per farlo. Però a che prova fare tutto questo? Cioè tu, dopo che la Germania si è fatta da torneo 12 anni tutti questi giorni, dopo che abbiamo capito come ci stanno riducendo, cioè non è che la Grecia non la vede in Germania, anzi vanno lì spesso gli emissari a controllare se cioè sono in grado di fare gli agonzini nei confronti del, del loro popolo, ai parlamentari greci. Quindi che cosa gli vogliamo andare a dire alla Germania? Scusate, ci fate fare anche noi le quante dubbi. Noi abbiamo bisogno di agire sapendo che possiamo ottenere il risultato migliore per la gente, per le persone. Non ci andiamo moltitino dalla Germania a chiedere, abbiamo capito che si è fatta l'Unione Europea per i suoi affaracci, tanto vero che ci sono dichiarazioni anche di Kohl, che dice noi non potevamo far partire l'euro senza l'Italia entrasse nell'euro, saremmo stati dominati dalla concorrenza dell'industria italiana, a noi ci serviva l'Italia nell'euro. E questo la dice Kohl, ma apertamente, vediamo chiarissimo, non dice nessun. Quindi in che caso io dobbiamo andare a te ragionare, ci vado a fare la banca pubblica così investiamo nel sociale. L'Unione Europea non cade la CEO, è frutto di un processo di pseudo-integrazione scritto, su cui si lavora da circa dal 1950, nel 1951 il famoso piano Schumann iniziò una prima forma di collaborazione per il carbone e l'acciaio, no? Dopodiché il 1957 è il trattato di Roma nasce la e poi ci sono anche le dati che avevo usato prima ma dire che non sono solo rapporto, ne abbiamo fatti e che sono andato leggermente più. I risultati che vediamo oggi sotto i nostri occhi sono frutto di studi effettuati da persone considerate luminari nell'attuale. Cioè Mandel, colui che ha pensato l'approccio economico su cui oggi è disegnata l'Unione Europea, praticamente ci ha preso Nobel su questa cosa. Mi ha sei talmente bravo che ti chiami Nobel. Bravo, a lui ci piace così l'Europa. Ebbene, è, è successo. Robert Mandel, teoria delle aree valutari ottimali. Eh, in determinate condizioni che non sono assolutamente la realtà è bellissima le condizioni sarebbe se si aveste più tempo sarebbe veramente da farci qualche risalto su queste cose ma per l'OP è per questo quindi illuminare come ha fatto a non calcolare i risultati futuristi ricordiamoci faccio un piccolo faccio una piccola cioè questi dal 1989 c'erano delle critiche quindi non è che non lo sapevamo anche allora ci sono più di 200 disegni di critiche ti hanno dato il nocchero, cioè i primi nominari, non ve ne siete accorti? c'era qualcosa che non andava? benissimo allora di fatto visto che poi Spagna, Grecia e altri vizi soffrono le conseguenze dell'ideologia ma questa crediamo davvero che vogliono riformare i trattati questi signori se noi andiamo dietro diciamo, se c'è qualcosa che ci possiamo suggerire io, ma infatti ecco, quando vogliamo discutere, mi disse una cosa leggera mi disse vada se lo vuoi fare fallo però intanto prepariamoci il in piano, nel caso cioè se noi abbiamo un piano per l'uscita, su come organizzare l'industria nazionale, su come muoverci per la piena occupazione, magari ci vogliamo togliere lo spizio per dare la colpa politica a loro, alziamo il divino, andiamo a dire cosa volete fare, bene il giorno dopo. aprite il Parlamento, usciamo da quello e partite con il piano Non è successo, ma va bene, noi speriamo sempre che tutto questo possa succedere. The ser business ancora. 2500 lobby risiedono a Bruxelles. 15.000 qui, 15.000 emorroidi, ok? Quindi pensate come siamo messi male, ok? Tanto poi è il nostro, ok? Non lo voglio dire ma perché sono, eh? La seconda industria logistica del mondo, indovinate qual è la prima. Ci vuole Manchester. Washington, cioè stiamo proprio andando su quel modello, vedete quello è il modello capitalistico americano. Io sono stato un mese in America, in Missouri, per capire come potete andare a studiare in qualche city, cioè l'università del Missouri a Kansas che è l'università che raccoglie praticamente quasi tutti i professori che sono venuti da noi a fare i summit quindi il professor Matthew Faustater, il professor Randall Bray coloro che studiano la teoria della moneta moderna e c'è anche capitalismo legal, ma in altri vinti con i miei occhi passare una Rolls Royce che sarà stata a 12 meni su un ponte e mi ricordo stavamo passando su questo ponte giù c'era un signore che si stava sciaffando il viso insieme alle padri cioè il, il, il, il, il, il, paradosso, il paradosso totale ok, l'Europa un... è 12 metri che si dà le facce a e quindi diciamo che non è proprio un modello ottimale no? quindi ecco, chiedere la riforma dei trattati ad un'Europa composta da queste deviazioni relative al sogno europeo che insomma Alfiero Spinelli ci cioè, ha sbomballato se la vogliamo dire tutta che a noi è stato dominato eppure se semplice dominiamo essendo la realtà attuale una naturale conseguenza della costituzione stessa dell'Unione Europea cioè è un rapporto di causa e effetto non è che ci siamo sbagliati per stracciano questo volevamo tenere. La maggior parte delle riforme sul lavoro, sull'economia, su qualsiasi altro ambito che copre l'Unione Europea oggi sono state pensate 20 anni fa. Cioè ci avrebbero vent'anni anche per pensarci. E continuate a far tirarcela in testa. Quali sono le condizioni, i vantaggi e i svantaggi dell'introduzione di una moneta per i paesi più forti di quella per i paesi più forti? Allora, qui ci siamo trovati un po' più in difficoltà con le mocchiali delle cifiche, perché volevamo sapere quali erano considerati i paesi forti e quali fossero invece fare quelli di forti. E avevamo praticamente teorizzato che la Francia, la Germania, l'Olanda, il Belgio, il eccetera, cioè fossero cioè, più o meno quelli del nord che avrebbero avuto un famoso ero forte e noi, Spagna, Grecia, Portogallo e Irlanda sarebbero stati quelli con la moneta euro più debole. Bene, in un'ipotesi come quella praticamente, in base a come tu puoi suddividi, se vogliamo fare entrare la Francia con noi, Cambierebbe solo il fatto che sarebbe la Francia a fare la parte della Germania con noi. Se non ci fosse la Francia, ci sarebbe l'Italia a fare la parte della Germania con la Grecia, la Spagna e il Portogallo. Ma se noi seguiamo l'integrazione europea, non ci dobbiamo mangiare i no? chiamiamoli eh, concittadini europei, no? Dobbiamo vivere tanto bene che abbiamo occupazioni, è una cosa che anche lo stesso Keynes si augurava si augurava che nel tempo si sarebbe arrivati ad una situazione per la quale gli scambi di beni e servizi tra un paese e un altro si sarebbero fatti sulla spinta della reciproca convenienza e del rispetto tra i popoli quindi non è che se poi a noi ci tolgono la Germania che ci vampirizza e ci mettiamo noi parezza, a vampirizzare un altro abbiamo risolto il problema no, non è passando da vittima a carnetica dei soldi, è eliminando proprio le parti che ha risolto il problema non ci devono essere vittime e non ci devono essere carnetica siete d'accordo con no? Perfetto. Allora, proposte per rendere più sostenibile la della permanenza dell'aereo e eventuali emissioni di una ruota complementare. Allora, ho oh, voluto fare una specifica. Queste proposte sono solo tecnicamente possibili. Cioè, tecnicamente l'economia, con la proposta 4A e 4A2, diciamo, insomma, sono le due 4A, sarebbe fattibile solo dal punto di vista tecnico ci sono i trattati però che ci obbligano a un mantenimento di determinati tipi di livelli che sarebbero comunque insostenibili con questa proposta però comunque noi ce li abbiamo scritti perché il, i ragazzi del 5 Stelle volevano consegnarli al professor Brancaccio al professor Bagnari che poi si è salutato, mm. e ad altri eh, a professor Galloni <coughs> di fatto scusate di fatto poi non sappiamo neanche se è arrivato noi Speriamo di sì comunque l'abbiamo fatto girare il più prossimo. Una prima ipotesi che ventilò Overbeck insieme a Mosner al Summit è abbastanza semplice, ora vi sembrerà così complessa per come è scritta, ma è veramente molto semplice. Distribuzione anno su base demografica del 10% del PIL. Allora, base demografica che significa? Prendiamo tutta la popolazione dei vari paesi, ok? In Italia siamo 60 milioni di persone. A noi ci date, per 60 milioni di persone, una parte di quel 10%? ogni anno BCE fa questo lavoro Ci sono tanti soldini questi tanti soldini renderebbero soldi di noi ok? il problema è che BCE facendo politiche restrittive politiche per le quali l'euro è il super standard auto come vi ho detto adesso non lo farà mai ma se volesse il BCE domani mattina se si svegliasse domani mattina con maledetto titolare potrebbe ottenere la piena occupazione basterebbe che dicesse sono pronto a sostenere tutti i piani per la piena occupazione di tutti i 17 paesi della rete Mandatevi i piani per la piena occupazione che io caccio i soldi. Ecco, voi potete raggiungere. Vi risulta che l'abbiamo fatto? No, l'ultima volta, volta fu quasi un agnato, che disse faremo di tutto per mantenere i l'euro, sì perché. Però. Facci i piani di l'occupazione, no? Cioè noi ci mettiamo a studiare. Qual è il problema? Invece questa cosa non esiste. Seconda eventualità per poter essere soldibili in area euro è l'emissione di titoli di Stato che, qualora lo Stato che li emette, a scadenza non, non fosse in grado di poterli pagare perché non solvibili in quel momento diventerebbero validi per pagarci le tasse. questo renderebbe il paese di nuovo solvibile perché? perché tu non puoi pagare lo lasci a chi sai che deve pagare le tasse e ci paga le tasse il problema qual è? che tu con le tasse in questo momento normalmente non è così ti ci letteralmente quindi risolto il problema no ma l'anno successivo devi entrare per il fiscal compact se non vale 50 miliardi ogni anno e non solo voi. Perché la riduzione del debito, come stava dicendo prima Morillo è la cosa peggiore che non ci poteva capitare. Perché di fatto il debito pubblico è una ricchezza ci vedrete? Ma il debito pubblico è ricchezza, perché quello che è per il pubblico è debito, per l'altra componente, quindi la corrispettiva parte del pubblico, cioè il privato, cioè noi, è credito. Ok? Dove c'è un debito c'è un credito non si scappa dalla partita doppia, così è? C'è qualche ragioniere? c'è un debito, c'è un debito, dopo c'è un dove c'è posto, e è stiamo sì, sì, sì, lì, ok? No, no, no, no. Ora, soluzione valida La popolazione è ricca quando c'è storia, ma può il debito, che se hanno loro ci sono gli stati, non a noi, io non a noi, non i noi, quindi eh, è, la la so è, è i diporti, <ride> oppure i nostri servizi hanno preso i titoli, non il nostro e che è Perché è peggio ancora. Cioè, il titolo la chiamano per noi piccoli internazionisti, più sì, sì, sì, beh, genericamente il debito pubblico è 53% interno, 47% esterno, quindi comunque qualcuno... Ma non importa poi chi lo detiene, importa come viene è messo, se ce l'avessimo ieri oggi saremmo dei signori. complementare, scusate la parola. La valuta complementare non potrà mai assorbire le funzioni della moneta di Stato, perché parte da un assunto che è completamente sballato su quella che è l'origine della moneta ma è scritta, purtroppo, se libro di mangia Economia, i famosi libri che ne dicevo prima all'interno dei quali bisogna entrare, così poi non ci interessa chi fa la politica economica se gli libri li scriviamo noi, la di chi diciamo noi tutti scrivono che la moneta sia avuta dal baratto abbiamo preso il baratto, poi avevamo una cosa in comune insomma, un bicchiere di plastica e probabilmente abbiamo messo la scambiaggia e questo bicchiere di plastica non esiste, questa cosa è completamente importante Mi risulta che gli egizi o gli abitanti egizi avessero discrezione sullo scegliere qualcosa, o i sudditi di Ammurabi, o i sudditi di un, di un signore feudale. Io scelgo che questa penna domani mattina diventa la moneta, no, tu la subisci la moneta. La moneta.